Ciao a tutti, sono Fabrizio, ho 46 anni, molti di voi mi conoscono. Perché la simulazione di guida? Perché ho, iniziato, ho sempre avuto passione per i motori. Ho iniziato da quando ero piccolo, 14, 13, 14 anni, a smontare i motori, elaborarli, iniziare a capirci qualcosa. Poi mi è venuta la passione per il computer ho iniziato praticamente da subito. Eh, con le simulazioni di guida da quando ho preso il PC all'incirca nel 98 ho iniziato con, subito con Grand Prix Legend e con i simulatori che c'erano all'epoca poi GTR, R-Factor 2 eh, GTR 2, fino ad arrivare oggi con Assetto Corsa Assetto Corsa in competizione R-Factor 2 e Race la simulazione di guida mi piace tantissimo mi piace dedicarmi, dedicarmi per fare il setup, per migliorarmi sempre di più, confrontarmi con gli altri, anche per, per imparare e, e migliorare sempre di più le prestazioni e soprattutto per passare tempo con eh, amici che ho conosciuto grazie a questo oh, sport, questa, a questo passatempo, eh, amici con cui da un po' di tempo trattengo sempre buoni e ottimi rapporti. Eh, ottimi rapporti. Ciao a tutti, mi presento Giuseppe Perrone, 53 anni, da 10 anni vivo in Slovacchia. La simulazione automobilistica ci sono arrivato molto tardi, un anno all'incirca, eh, durante un periodo di malattia, eh, quindi non facendo niente poter passare un po' di tempo, eh, mi sono messo a giocare sul pc, e, essendo appassionato di auto ho usato delle mod automobilistiche, ma il problema era usare queste mod con la tastiera. Guardando eh, poi dei video con dei player che usavano un volante e una postazione con una pedaliera, eh, mi sono procurato un piccolo volante usato, eh, una copia vecchia di project Car e ho cominciato a giocare. Eh, tutto qui la mia esperienza iniziativa. Sim Drivers? Beh, ho conosciuto Sim Drivers grazie ad un amico che vide un video dove Fabrizio diceva di voler organizzare un campionato. Infatti il primo campionato che ho fatto con Sim Drivers è stato quello della SEAT, dove mi sono divertito tantissimo ho visto... e dove praticamente è nato il gruppo di ora, dove ci sono amici affiatati che si sentono tutti i giorni. E Sim Drivers è un bel gruppo pulito, eh, sano soprattutto dove la gente si rispetta sia sì, a parte qualche piccolo diverbio a fine, a fine di ogni gara o di, diciamo, di qualche gara non tutte ma poi niente regna sempre l'amicizia e il rispetto e questo mi piace tantissimo perché è importante nei gruppi Sindraide sì, perché? Il perché era una schiappa, non sapevo guidare, non riuscivo a stare in pista, non riuscivo a, a guidare bene e quindi sapevo che mi mancava qualcosa e ho cercato sul web eh, informazioni come poter fare, come poter migliorare o almeno cominciare a guidare. Guardavo video in continuazione su YouTube e un giorno inciampo in un video di Fabrizio miceli che prova una Clio Gap. Il video mi è piaciuto molto il modo in cui eh, specificava le caratteristiche delle auto è una cosa altra. Finito il video io sono andato subito sulla sua pagina web e mi sono sciroppato tutti i suoi video, mi sono sciroppato. Poi visto che aveva anche un forum e mi sono iscritto nel suo forum. Nel momento che mi sono iscritto c'era in corso il campionato Seat eh, che, che mi sono sciroppato totalmente. E mi sarebbe piaciuto essere insieme a loro, ma mi rendevo conto che era una schiappa e quindi dovevo attendere ancora e dovevo migliorarmi. Intanto mi allenavo, cercavo di migliorarmi. Poi è arrivato il campionato Ferrari 488 GT3, a cui mi sono iscritto e a cui ho partecipato anche con risultati scadenti, essendo una schiappa. E arrivando sempre ultimo tempi assurdi <ride> ma tutti i ragazzi sono stati bravissimi perché mi hanno sollecitato e mi hanno veramente accolto a braccia aperte e mi hanno sollecitato a dirmi, mi diciamo guarda Giuseppe che è normale quando cominci a girare devi imparare come si fa, cosa mi fa e sono molto contento di essere in questo gruppo fantastico siamo colpito il campionato di DTM beh la modalità a squadre è una bella idea una bella idea perché dà la possibilità a tutti di crescere eh, di migliorarsi e di confrontarsi a pari livello perché alla fine eh, sì, c'è uno più forte e uno meno forte nella squadra ma la sommatoria poi eh, viene fuori ehm, dalla sommatoria vengono fuori punteggi equi eh, che sono convinto daranno la possibilità di combattere fino al, all'ultimo punto fino all'ultima gara e questo è bello è bello perché sei sempre inserito sempre, sempre eh, motivato a dare il massimo finito il campionato ferrari 488 gt3 è uscito nuovo eh, su proposta di Fabrizio Micelli di cambiare anche piattaforma andare sul race room e non stare sempre sulla seto corsa eh, di questo campionato con una nuova formula. Compagni di squadra, ossia, non più il singolo pilota che vince la gara, ma bensì due piloti accomunati in una squadra che fanno il risultato e fanno la somma di gara 1 e gara 2. Bellissima formula. Io volevo sempre ancora più imparare e quindi mi sono buttato a cofitto, problema. Mi è toccato come compagno Ninci, l'alieno, e Perrone, la schiappa. Quindi bisogna dare anche un nome a questo team. Io ho pensato A, ah, Alfa, come Ninci, che è l'alfa, e Z come Perrone, che è zero pilota. Quindi AZ Team Racing. Ma La proiezione per il campionato è difficile perché, come ho già detto, grazie alla modalità che è stata studiata eh, ci sarà da combattere fino, fino all'ultima gara e quindi è difficile dare una proiezione da ora. Spero di, di avere buoni, buoni risultati, però... Come si è visto nell'ultima gara, eh, può succedere di tutto. Può succedere anche di rimanere appanciati su delle gomme e restare fermi per quasi un giro. Quindi è sempre un'incognita, sempre un. Cioè, l'imprevisto sta sempre dietro l'angolo. Non si può mai dire sicuramente vincerò. No. Proiezione per questo campionato di TM. Certamente imparare imparare imparare e questo grazie non come tutti pensano grazie a ninci divento un bravo pilota ma siete voi ragazzi sim driver che tutti voi mi state aiutando mi state dando consigli come si guida come si frena come si sta in mezzo a voi ed è bellissimo questo e, e piano piano sto come mi dicono tutti sto migliorando e sto riuscendo anche a fare dei buoni tempi diciamo l'obiettivo il mio obiettivo è stare nei 10 15 piloti e di non far sfigurare Fabrizio Ninci altrimenti poi ne sentirò di belle di cotte è un messaggio a Simdrivers eh, beh eh, Fabrizio continua così perché eh, sta andando fortissimo eh, Sindrivers è bello proprio per lo spirito che anima il gruppo lo spirito di amicizia e realtà e questa è la cosa più importante in qualunque gruppo in qualunque associazione eh, di, quali, di qualsiasi tipo eh, mi piace mi piace stare in questo gruppo, mi piace frequentare, anche se a distanza, amici come voi. Grazie di tutto. Un messaggio per i Sin Driver? Semplice. Grazie ragazzi, grazie di esistere, grazie del vostro aiuto, grazie della vostra amicizia, grazie delle belle serate, grazie delle vostre delle gare che corriamo insieme, della, del gruppo che si è formato e questo grazie a Fabrizio Miceli che mi ha accolto nella sua comunità eh, grazie ragazzi siete un gruppo bellissimo sono fiero di farne parte poi vorrei ringraziare anche la Red Bowling Catania che è il nostro sponsor che ha dato la possibilità di poter svolgere questo campionato DTM sponsorizzandolo appunto un grazie agli organizzatori Fabrizio Micelli e Andrea Balocchi che purtroppo è sempre dietro le quinte e fa il lavoro più grosso, diciamo anche più sporco, un grazie ai speaker Fabrizio Miceli, Luca Lazzato e Alex che danno il sale e il pepe alle nostre gare, un grazie ai nostri fans che seguono le nostre live e ci spronano a dare sempre più spettacolo, un grazie a tutti voi. E come dice Fabrizio, a questo punto se il video ti è piaciuto metti un like, iscriviti perché potresti correre il rischio di conoscere delle belle persone, e... attiva la campanella e un ciao.